ok ciao amici da Nike ciao buongiorno a tutti è tanto che non ci vedevamo scusate ho avuto parecchio lavoro da fare non ho avuto tanto tempo purtroppo per dedicarlo al mio canale mi dispiace voglio recuperare la grande sono qui con questo pacco cosa conterrà non lo sappiamo abbiamo qualche indizio qua lo mettiamo qui sopra ma adesso sigla Amici Nacchio, amici in acchio, buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi faremo un esperimento scientifico, farò un video in diretta senza tagli, quindi tutti gli errori, tutte le varie imperfezioni ve le, ve le vedrete, compresa questa papella che ho fatto adesso in diretta, perché io non voglio fare il solito certo video montato, spezzettato tutto quello che sappiamo. È un unboxing? No, lo sapete, io non faccio un unboxing, però c'è una scatola... È arrivata da poco, in realtà da due o tre giorni non ho avuto tempo di aprirla. Apriamola insieme, ci metteremo pochi secondi e vediamo che cosa contiene. Ecco già il primo inciampo. La, la delicatezza che ci è riconosciuta. Vabbè, immagino lo potevate sapere, immaginare, ecco, cosa conterrà questa scatola. E vabbè, e non potevo non acquistarlo... Per la gioia di tutti i miei parenti, compresa mia moglie, questo qui è DJI Mavic Mini 2. È un drone. Ho già visto qualche recensione, come l'avete vista sicuramente anche voi. Che si pronuncia veramente per certi versi rivoluzionario: rivoluzionario perché è su una carta grande quanto lui, il Mavic Mini 1, di cui ho fatto tanti video. Vedete qui sopra, non ve li sto neanche a raccontare. È un drone che io utilizzo spessissimo. Non è fantastico, non c'è niente da fare. Quindi, l'auspicio qual è? È che questo sulla carta, ma probabilmente anche in pratica lo superi. Non perdiamo altro tempo. Apriamo subito la plastichina che tanto ci piace levare in diretta. <coughs> Ho preso la versione base non solo per evitare di sovraccaricare ulteriormente le casse familiari, ma perché di fatto Uh, con il caricabatterie che io ho preso nella versione combo della prima versione del Mavic Mini praticamente le batterie del Mavic Mini 1 vanno anche su questo drone dura un po' meno il volo ma comunque non è a questo punto un grosso problema ma soprattutto il caricabatterie a tre postazioni si può utilizzare anche con le batterie di questo drone la borsetta ce l'avevo e quindi secondo me non era utile spendere ulteriormente soldi si apre di qua, il solito packaging modello Apple della nostra DJI. Apriamolo più velocemente possibile. Vediamo di riuscire a fare questa cosa. Eccolo qua. Si presenta così, confezione minima. Che tutto sommato a noi piace tanto perché è inutile sprecare carta. Buttiamo via la plastichina. Voilà. Eccolo qui. Signori, vediamoli subito a confronto ma poco da dire sono esattamente identici si sente già dal peso che questo a bordo c'ha la batteria vediamo subito quali sono le differenze a vista perché come dire poi quelle in volo le vedremo quando potremo volare spero dopo domani eh, colore leggermente più scuro appena appena appena appena un po più scuro quello del Mavic Mini 2 dimensione identica identica eh, non c'è bisogno di stare a dire esattamente, esattamente la stessa dimensione leviamo come dire, le protezioni delle eliche e rendiamoci conto a questo punto la prima cosa che viene di provare è vedere il tipo di consistenza delle eliche c'è stato grande, un grande dibattito sulle eliche particolarmente elastiche per non dire vedete, spero si veda per non dire deboli, del Mavic Mini 1 che mh, obbligava quasi tutti. Io mi sono stampato questo con la stampante 3D, ma ce ne sono tante di protezioni che obbligava tutti noi a proteggere, soprattutto una volta messa in amostoria, perché chiaramente queste si piegano facilmente. È un'elica, anche leggerissimamente piegata, compromette il volo. Vediamo queste eliche, quindi apriamo i braccetti. Vi dico già che all'apertura il braccetto mi pare decisamente più più consistente e in effetti mi, mi pare di vedere che si sì, eh, mi avvicino spero si veda praticamente il braccetto del Mavic Mini 2 è eh, pieno non ha qui c'è il Mavic Mini 1 per alleggerirlo nell'1 c'è della plastica e invece questo vedete è pieno questa è una grandissima cosa secondo me un plus non indifferente, sembra un dettaglio, ma sicuramente una cosa molto importante perché, insomma, i braccetti più consistenti non solo danno una sensazione di maggiore solidità ma evidentemente sono più solidi. Leviamo la protezione del gimbal. Vediamo le eliche. Sì, decisamente. Eh, vedete? Sono decisamente più rigide. Sicuramente più rigide. La dimensione è esattamente la stessa. Scusate, ho inquadrato male, ecco. È esattamente identica. Hanno cambiato il colore eh, qui proprio perché uno magari le confonde. Ma la consistenza sicuramente è superiore. Vedete, si vede molto bene. Queste si flettono molto molto molto di più di queste del Mavic 2. Buonissima cosa anche questa, sicuramente. Leviamo l'ultima protezione, lo sportellino dietro che contiene il vano della batteria. Eccolo qua. E quello che diciamo quello che non si vede in questo Mavic 2 tutto sommato è quello che stupisce eh, di questo drone e sono sostanzialmente due cose uno è proprio qui dentro che è la batteria una batteria straordinaria perché è una batteria se ricordo bene a 388 volts. quindi lo avvicino al massimo speriamo che l'inquadratura funzioni, leggetelo qua, è una batteria che pur nella contenuta dimensione, nel peso, che attenzione, è addirittura più leggero del peso della batteria del Mavic 1, ma ha una potenza, esprime, eroga una potenza decisamente superiore. Cioè si sente proprio in mano. Questa batteria del Mavic 1 è sicuramente più pesante 15-20 grammi in più di questa. E questa è una delle grandissime cose che ha fatto DJI a livello di tecnica, di tecnologia, perché ha messo una batteria più leggera, una potenza notevolmente superiore a quella che aveva fatto precedentemente. Le avvicino tutte e due, speriamo che in l'inquadratura legga, così potete leggere i dati, ma in buona sostanza lo stesso numero di celle erogano un, un voltaggio superiore, quindi una potenza maggiore. Fantastico. Il resto è sostanzialmente invariato a livello di scocca, l'abbiamo già detto, dimensione abbiamo già detto, non ha sensori come il Mavic Mini 1, quindi queste cose eh, diciamo, magari le avete già lette, comunque ve le confermo. Hanno aumentato la potenza dei motori, che adesso con questa batteria sicuramente possono regare una maggiore potenza, quindi una maggiore velocità. La durata di volo arriva intorno ai 30 minuti, questo è quello che è, si legge sulle caratteristiche del, nel sito DJI, ma l'altra, ovviamente attesissima, grandissima importante novità, è nel comparto video, perché questo drone è capace di esprimere dei video in 4K, il Mavic 1 andava a 2,7K questo fa video in 4K a 100 bit rate al secondo, quindi siamo a livello di video professionale ovviamente, perché 4K a 100 bit rate, capite bene che è una prestazione assolutamente di livello professionale eh, lo proverò in volo quanto prima spero già in questa settimana dovrà avere un volo programmato per venerdì speriamo che il tempo regga, ma eh, sulla carta si presenta con delle prestazioni veramente straordinarie che altro dire per il momento niente di più conveniamo di cradocene alla scatola naturalmente solleviamo il coperchio credo che ci sia per poco altro spero che ci sia il radiocomando, attività non sappiamo come mandarlo qui c'è una parte di mezzo, tutto è crollato ma cavetti, cavettano, un cambio di eliche, eccolo qua un cambio di joystick che è il cacciavitino per cambiare le eliche beh, leviamo questo ulteriore scatolino forza ecco qui l'altra novità il radiocomando, questo è il nuovo radiocomando di derivazione del Mavic Air 2 che io e che ho testato e che vi ho fatto vedere, vedete i video in questi link qui sopra, l'ho usato, lo sto usando tuttora, è un, non è eccezionale, ma eh, questo drone con queste caratteristiche comincia a diventare parecchio interessante. Ecco in confronto fra i due radiocomandi Vedete la dimensione, sì, è più grande ma neanche proprio così tanto. Eh, vi dico già che la vero plus di, questo, di questa tipologia di, di radio comando, infatti DJI che secondo me ha dominato al 100%, è il posizionamento del telefonino, comunque del nostro terminale, nella parte superiore. No? Quindi questa cosa è veramente comodissima. Anche la dimensione un po' più grande non è, affatto, non è vero che è un problema, anzi, aiuta proprio a controllare alla perfezione gli stick, una buona presa in mano consente una buona stabilità. A il video qui sopra ci aiuta moltissimo, in questo caso avevamo il video come tutti sapete qui sotto e vedete comunque questo tipo di presa è un pochino meno stabile, un pochino più incerta, quindi questo qui il DJI evidentemente ha studiato alla grande, ha fatto secondo me un comando perfetto, come ergonomia è veramente perfetto. Un solito sistema d'aggancio che avete esattamente come quello del Mavic 2, quindi molto molto comodo, molto molto pratico. E questo radiocomando nasconde ovviamente dentro di sé la terza grande innovazione del Mavic Mini 2, che è il controllo con un sistema OcoSync, di nuova generazione di DJI, quindi rispetto al Mavic 1 che Andava su wifi, questo non impiega il wifi, va su Akusin che questo significa maggior segnale, maggior potenza, significa maggior controllo. Non significa mandare il drone a chilometri perché non si può, è illegale. Ma significa che anche se il drone va a 300-400 metri, quello che è il limite, 500 di distanza legale, naturalmente abbiamo il controllo assoluto, non abbiamo problemi di live, non abbiamo problemi di perdita di segnale e questo è veramente una cosa molto, molto, molto importante, soprattutto poi per far trasmettere in maniera veramente perfetta tutte quelle che sono i comandi al nostro dono in totale sicurezza. Il radiocomando lo conoscerete già, ve lo risparmio, qui abbiamo tutti i controlli per fare delle foto, flip-flap, sistemi di volo e quelli presenti anche nelle nell'Air 2, quindi sport normale e per riprese cinematografiche, accensione, Uh, decollo rapido, tasso di funzione personalizzabile che sta qua, uh, vabbè insomma i stick naturalmente sono alloggiati come nel Mavic Air 2 qui comodissimo questa cosa per metterlo in borsa e non spaccare tutto quindi da questo punto di vista un grande passo avanti ma rispetto al Mavic 1 ma nessun passo avanti in particolare rispetto all'Air 2 ma anzi una conferma di un sistema che comunque funziona, funziona veramente molto bene quindi lo mettiamo via, che altro, boh le istruzioni che nessuno legge mai, mi sembra che sia tutto ragazzi. Quindi cari amici, cosa dire? Non vediamo l'ora di farlo volare, non vediamo l'ora di fare le riprese, non vedo l'ora di poterlo provare per poi dire effettivamente come volo, le aspettative sono altissime. Eh, vi aggiornerò su questo, ho due cose, altre due cose importanti da dire, ovviamente la scocca essendo uguale, e poi il paraeliche in dotazione del Mavic 1 valgono per questo sulle batterie l'ho detto l'accesso della, della scheda è tutto uguale al Mavic 1 quindi non andrei ulteriormente avanti cosa dire, vi ringrazio di essere iscritti al canale avete superato i 2500 iscritti mi pare, sono veramente molto contento mi dispiace non aver fatto video per molto tempo purtroppo il lavoro è stato molto impegnativo c'è stato poco tempo però vi prometto che nei prossimi mesi cercherò di fare il solito video settimanale in modo da potervi tenere aggiornati. Voglio ringraziare Fotografia Moderna per aver linkato le mie lezioni che so che sono state molto apprezzate e questo mi fa veramente tanto contento. In effetti non ci sono molte lezioni di volo del drone su YouTube, stranamente, perché in realtà mi direbbe dire che è quasi la cosa più interessante. no? Comunque, non voglio fare eh, polemica, io le faccio, lo continuo a fare, vi ringrazio, iscrivetevi, attivate la campanellina qui sotto, se volete rimanere sempre aggiornati, ci vediamo la prossima settimana con un video shock, spero di riuscire a farlo col tempo permettendo, vi ringrazio, a presto, ciao da Dronark!